Proprio al tema del fisco ci colleghiamo con la nostra campagna sulla legalità tra i giovani. Con noi in studio abbiamo Emilio Burlando dell'Agenzia delle Entrate. Ben arrivato. Grazie, buongiorno. Voi state portando avanti proprio un progetto nelle scuole sulle tasse. Certo che i ragazzi devono avere però molta confusione perché da un lato gli si dice di pagare le tasse, dall'altro hanno i loro beniamini, adesso i calciatori, ma a volte i cantanti che vengono, eh, si trovano nel mirino per non averle pagate. Insomma, che percezione hanno questi ragazzi delle tasse? Ma Io mi auguro che abbiano una percezione buona. Noi lavoriamo dal 2004 come agenzia delle entrate con questo progetto Fisca Scuola che eh, consiste in tutta una serie di incontri nei vari istituti scolastici di ogni ordine. Che ecco. cosa spiegate loro? Eh, spi ai bambini delle elementari spieghiamo che cos'è il fisco, come nasce l'idea del fisco, a cosa serve e che cosa si ottiene pagando le tasse. Poi man mano che saliamo con, con, con, con l'ordine del de grado delle scuole eh, sviluppiamo uh, ulteriori argomenti. Quando arriviamo alle medie superiori, ad esempio parliamo del nostro ordinamento tributario che riscuote molto interesse nei ragazzi che stanno per uscire dalla scuola, quindi sono futuri contribuenti ma sono anche futuri lavoratori. Ma i ragazzi che cosa chiedono? Le loro domande quali sono? Ah, ehm, i, ragazzi, I bambini che ci accolgono sempre con calore e con entusiasmo, eh, ci chiedono così come facciamo il nostro lavoro, come becchiamo gli evasori fiscali. Ecco, poi restano affascinati quando, ad esempio, noi parliamo di scontrino fiscale perché per loro è un pezzettino di carta e noi diciamo che questo pezzettino di carta è in effetti molto ma molto importante perché per noi è uno strumento per vedere se la, poi il contribuente o meno paga le tasse. Ecco. Insomma state lavorando per i prossimi pagatori di tasse? Direi <ride> di rendi, sì, ecco, ecco, al nostro progetto che comunque in Liguria mediamente eh, sviluppa una quarantina di visite nelle scuole quest'anno abbiniamo anche un concorso insieme per la legalità fiscale dove cerchiamo di stimolare quello che noi abbiamo portato nei ragazzi, quello che noi portiamo nelle scuole eh, attraverso un, uno spot video o un elaborato scritto in italiano e in spagnolo perché c'è una vasta comunità di, certo. di sudamericani a Genova e in Liguria che quindi Bene. bisogna favorire un pochino l'integrazione. Grazie allora e buon lavoro. Ovviamente. Grazie, a voi, grazie.